Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi cercherò di analizzare insieme a voi i dati telemetrici che oggi siamo in grado di eh, tirar fuori dai eh, vari simulatori. Nello specifico andremo ad analizzare dei eh, dati telemetrici che provengono da R-Factor 2 Per poterli ottenere vi invito ad andare a vedere il mio ultimo video in cui vi spiego come installare il plugin, dove andare a reperirlo, come attivarlo eccetera eccetera e di più anche come eh, poterli reperire proprio qua sul Motec Allora, premessa, per il Motec ci sono due versioni Motec i2 Pro e Motec i2 Standard diciamo che i due mh, lavorano allo stesso modo il uh, Pro ha qualche cosina in più, c'è anche una versione Beta quindi io mh, oggi vi propongo il Pro per andare a scaricarlo andate su Motec.com lo troverete nella sezione software download andate eh, su eh, ultime release dopo averlo installato la prima, i, diciamo, il primo menu che vi appare è questo dove potete scegliere il workspace cioè lo spazio di lavoro e potete rinominarlo come volete oppure prendere uno standard io metto qua circuito 2 e vi ritroverete con queste diciamo eh, con questo menu in cui praticamente non c'è nulla con varie schede eh, dove eh, appunto il Motech attende di avere che cosa dei dati da analizzare vi ho spiegato come fare per reperirli e eh, farli leggere farli leggere al Motech basta andare su apri d'accordo e ci ritroviamo qui ovviamente su eh, le cartelle preimpostate cosa fare? Eh, basta andare a selezionare eh, i log che, si, che ci interessano io ad esempio vado su eh, brand hatch dell'ultima gara del Porsche Cup posso anche metterli per ordine di eh, giro veloce oppure di nome quello che è andrò su brand hatch così li metto nell'ordine che mi interessa e prendo due file per fare il confronto, allora prendiamo comunque uno scarto abbastanza importante di tempo, altrimenti ci troviamo a dover fare delle microanalisi e non mi sembra il caso, qui è solo per farvi vedere, quindi tre decimi di differenza, apriamo ed ecco qua che si sviluppa praticamente che cosa? tutti i dati che sono stati reperiti da uno dei due file. Allora, facciamo una breve analisi di quelle che sono le schede, di che cosa rappresentano, d'accordo? Quindi in questa prima schermata Driver General in basso vedete tutti quelli che sono i tachimetri, quindi il contagiri, la velocità, la posizione dell'acceleratore, a volte vi dà anche la posizione del, dell'angolo del vostro volante, ma in questo caso no, eh, in questo caso qui la forza longitudinale, i, i freni purtroppo sono dei dati che eh, R-Factor non ci dà le marce e eh, graficamente diciamo sul giro di uscita, cioè il primo giro scusatemi questo qui eh, che inizia qui e finisce qua, quello evidenziato diciamo più in nero, più scuro perché questo è l'uscita del, del nostro primo giro d'uscita eh, e questo rappresenta il giro che stiamo analizzando. Se io come vedete prendo il cursore e lo muovo da sinistra a destra o eh, da destra a sinistra i dati si vengono a farci vedere ci fa vedere qua sotto come si comportano questi dati qua in questo caso sono dei dati che sono fini a se stessi perché eh, un ingegnere di pista un, un ingegnere che si occupa di telemetria sare, saprebbe conoscendo la pista a memoria, la macchina, e il comportamento dire al pilota guarda che qua i giri del motore eh, nel, eh, nel, diciamo, nel dritto non sono abbastanza perché probabilmente sei uscito eh, lento nell'angolo 1 che per lui è la curva 1 per darvi un riferimento eh, diciamo interessante basta andare sul track report per dirvi che questo è l'angolo 1 sarebbe la curva 1 e questo è il dritto 1-2. eccolo qua d'accordo? in questa zona qua dove vi faccio vedere anzi facciamo lo zoom per zoomare ragazzi sul mode rotellina in avanti si zoom indietro si toglie zoom cioè si dezoomma chiamiamolo così quindi in questa porzione qua il mio ingegnere potrebbe dirmi guarda che i tuoi giri del motore sono troppo bassi, in questo caso sono 7158, nel tuo best time era che ne so a 8000. Questo un ingegnere potrebbe farlo con una certa facilità e potrebbe anche analizzare ad esempio eh, in alcune parti eh, del, del tracciato, qui sei andato in sovrasterzo, qui in sottosterzo, quindi magari hai fatto un errore o magari bisognerebbe fare qualcosa per correggere il setup io personalmente non, è, non ho queste capacità eh, perché non ho, non ho la formazione adatta magari qualcuno di voi che è competente potrebbe capirlo subito e magari questo video non lo guarda neanche però eh, è bene capire che a noi quello che ci interessa è fare un confronto tra due giri per capire dov'è che abbiamo perso e dov'è che magari potremmo andare a migliorare perché facendo il confronto di più giri eh, ci accorgiamo che in, in alcuni microsettori del tracciato malgrado siamo andati più veloce nel giro 3 ad esempio nel giro 2 però in una porzione di tracciato siamo andati più veloce facendo magari un'azione che nel giro più veloce non abbiamo fatto ad esempio, vi prendo un esempio stupido qui siamo nel, nell'unico nel, eh, nell giro in cui siamo siamo in curva 1 qui nel track report lo vediamo in questa posizione qua abbiamo in, come vedete a destra la posizione del nostro, eh, del nostro acceleratore è, ve lo dico subito a lontano 1,870% magari facendo un confronto nella stessa posizione e come facciamo a farlo? io mi metto qui vado su dati e mi seleziono anche il secondo giro qui dove in questa posizione malgrado io sia stato più veloce in questo giro sono al 15% cioè in questo giro ragazzi 12478 che è quello in bianco in questa posizione qui ho già alzato il piede allora posso fare due analisi o qui sono andato lungo in questo microsettore perché giustamente stavo ancora accelerando quindi magari ho portato la macchina troppo all'esterno e quindi ho dovuto fare una correzione e quindi probabilmente la soluzione giusta è quella di alzare il piede prima in questa posizione per trovarsi la macchina già dritta e poter accelerare appieno. In questo caso non sono tanto d'accordo perché se noi andiamo avanti, qui, anzi prendiamo proprio il, il, le macchine qua, qui in questa posizione qua, ho, dato, ho alzato un po' il piede proprio nel giro più rapido, quindi probabilmente la scelta giusta non è quella del giro veloce ma è di de, de, de quella del giro più lento, quindi vuol dire che il primo settore probabilmente ho fatto meglio nel giro più lento e poi successivamente analizzando il giro nel ehm, nel giro più veloce ho guadagnato da qualche altra parte dove nel giro precedente ero stato più lento spero di essere abbastanza chiaro eh, ed è perché io utilizzo la telemetria perché vado a correggere i microsettori o il comportamento di guida nel, nei microsettori cercando di prendere un insieme di giri più o meno simili e cercare di andare a dire ah qua comunque nel giro migliore sono andato più lento di una frazione di secondo e cumulando tutte queste correzioni probabilmente si riesce ad ottenere ancora delle migliorie e poi anche per una conoscenza personale per vedere anche il comportamento della macchina piano piano sto studiando per vedere come poter analizzare bene quindi ecco perché si usa la telemetria, fossi un ingegnere vi direi anche che magari qui ero in sottosterzo, sovrasterzo eccetera, però questo come dicevo non ci interessa, quindi qui io posso andare a vedere facendo l'analisi proprio approfondita, dicendo che, vi ricordo, dicendo che ora vi, dico, vi ricordo che in rosso è il giro più lento, e in bianco è il giro più rapido, lo vedete qua, 1.24.178, 1.24.454, due, due sessioni completamente diverse. Eppure, vedete qua, i giri del motore erano più alti nel giro più lento, d'accordo? Infatti, 7.454 contro 6.728 e il delta di differenza di 726 giri minuto. Ragazzi, non è poco, eh? E poi guardate il punto qui di accelerazione, se mi metto qui... Nel giro veloce sono al 18% e nel giro, rapido, eh, nel giro eh, meno rapido sono al 90%. Sarebbe interessante fare un'analisi per vedere dov'è che ho guadagnato in questo giro, d'accordo? però non voglio eh, troppo attardarmi perché sarebbe veramente da andare a studiare piano piano, a vedere eh, microsettore per microsettore, ma è solo per farvi capire che analizzando due giri nelle stesse posizioni, come possiamo andare a capire almeno in modo grossolano eh, quello che abbiamo fatto, quello che ci ha fatto guadagnare tempo quello che ci ha fatto perdere tempo e poi visivamente ehm, è anche interessante andare a vedere proprio la posizione vedete il cerchio rosso e il, cerco, il cerchio bianco che ci indicano proprio la posizione durante il giro lo vediamo come il bianco praticamente probabilmente va, vabbè, quasi va a guadagnare però diamo continuità proprio qui eh, come va a guadagnare probabilmente sul giro rosso e qui mi pare che sia nell'ultima curva che sia successo tutto quindi probabilmente potenzialmente col giro rosso avevo dico rosso che è quello più lento avevo un potenziale di fare ancora meglio del bianco quindi in questo caso posso dire probabilmente che la curva 12 l'ho fatta male <ride> quindi tutto il giro eh, del primo giro era perfetto solo che ho sbagliato l'ultima curva quindi cosa dovrei fare dovrei andare a cercare di vedere nel primo giro quello più lento quello che ho fatto bene e poi cercare di correggermi l'ultima curva quindi questo ragazzi per farvi vedere eh, come io analizzo e dove cerco di migliorarmi è, è ovvio che il mote come vi dicevo vi può dare delle informazioni molto interessanti anche per capire il comportamento della macchina perché se siete bravi o prendete un solo setup e fate due giri completamente diversi e andate a vedere dove la macchina si comporta meglio o in, con un certo comportamento oppure potete prendere due giri molto simili con due setup diversi per andare a vedere anche se effettivamente correggendo alcuni comportamenti in pista, nel, che ne so eh, la prima curva la prendo di terza perché questo setup mi, mi permette di prenderlo, nel secondo devo metterla di seconda perché magari mi dà più sicurezza, però ho più ripresa perché siamo in un curvone a 90 gradi. Ecco, questo tipo di analisi si può fare. È ovvio che semplificare questo tipo di analisi è complicato per me, spero che sia abbastanza chiaro, non esitate come al solito a utilizzare la funzione qui, commento, eh, per cercare insomma, di analizzare insieme. Un'altra cosa importante qui, per esempio, nel track log, è che vi dà praticamente eh, le marce, e altri dettagli che si possono aggiungere ma prendiamo questo standard in cui questo 0 qui rappresenta il momento in cui sto scalando e questa praticamente è la marcia con cui sono sto arrivando in precurva, chiamiamola così quindi nel dritto sarò di quinta perché qui al brendaccio è la sesta difficile metterla almeno che esci veramente a cannone e quindi scalata mi ritrovo in quarta scalata sarò in seconda d'accordo? quindi probabilmente, anzi penso che sia anche sicuro questa curva qua l'ho presa di seconda in correzione probabilmente indicandomi i giri del motore e anche ovviamente la velocità con il quale sono entrato proprio qui d'accordo ovviamente questo delle indicazioni delle marce è importante perché perché proprio per la confrontazione dei giri sono andato più veloce nel primo giro e sono comunque entrato con una marcia inferiore quindi è la scelta giusta anche questo vi può aiutare nella scelta delle marce anche in questo senso qua Ovviamente poi ci sono le sezioni qui, perché vi sto prendendo alcune schede ragazzi, perché qui se ne possono aggiungere praticamente infinite, sui dati che comunque il refactor ci dà, e qui ragazzi, nei vari settori, quindi dritto, dritto 01, quindi rettivilo 01, eh, il minimo è stato di 166 km h per quanto riguarda il giro 1 dell'1.24.454 perché questa è l'analisi che stiamo facendo poi un'altra cosa interessante vi può dare anche diciamo, le velocità medie e, eh, e um, i giri del motore medio per eh, ogni singolo giro infatti lo vedete qua per l'1.24.454 c'è tutta questa serie di, di dati eh, molto importanti che Posso andare a confrontare magari con il secondo giro e dire ma nel primo giro ho avuto una velocità del dritto in uscita di 166 all'ora, posso andare a vedere ad esempio se prendo dati del 2478, vedete prima curva ancora è la stessa cosa 1,59 e 0,9 159 km e 9 quindi molto più basso rispetto al giro di 1,24454 quindi si può fare un raffronto ed è molto molto interessante torniamo comunque con i dati doppi, importante poi ovviamente possiamo andare a vedere altri dati ad esempio qui purtroppo l'oversteer e il, cioè, il sovrasterzo e il sostosterzo purtroppo era factor 2 non ve lo fa vedere però vedete che è previsto anche l'analisi di questo dati anche l'angolo dello sterzo non ve lo sfaltare so poi ci sono anche ragazzi le confrontazioni dei vari microsettori ad esempio nel, nel, nel giro 1 eh, che se non vi ricordate basta andare qui in rosso il più lento, questo è il più veloce, dove dice attenzione eh, 3 secondi 141 hai fatto il primo giro più, più, più lento, hai guadagnato 40 millesimi di secondo, il delta è qui, poi qui ne hai perso nel, nella prima curva, hai perso, perso, perso, perso, perso, hai guadagnato 25 millesimi e poi qua sotto, come analizzavo bene, vedete due decimi persi eh, rispetto al giro più lento nella curva 12, e 175 nella, cur nella curva 10. Quindi se io prendo questi microsettori e vedo dove che ho guadagnato e analizzo proprio quello che vi dicevo eh, durante la, eh, quando guardavamo la mappa, posso andare a vedere eh, dove ho guadagnato e perso in base anche alle marce, alla velocità, i giri del motore, quindi posso dire "Ah, ma ad esempio eh, qui ho perso rispetto al primo giro eh, 75 millesimi per recuperarli, cosa devo fare? Vado sul dritto 5 6 magari nel track report nel dritto 5-6 e vado a vedermi le posizioni dell'acceleratore posso andare a vedere la marcia eccetera eccetera come sono uscito dalla curva 4 insomma si possono veramente ragazzi con un po' di attenzione andare a analizzare per bene tutti i dati e cercare di correggere il proprio, eh, il proprio comportamento nell'app nella report giusto per presentarne un altro eh, la posizione del, dell'acceleratore in media sul giro più veloce è inferiore rispetto al giro, al giro più lento. Sembra incoerente perché c'è un delta di circa eh, 1,718% di differenza inferiore sul giro veloce ma probabilmente, proprio come vi dicevo, analizzando la, la curva dove ho perso di più eh, probabilmente ho alzato il piede prima ma mi sono ritrovato diciamo in posizione eh, ideale per poter riaccelerare più eh, rapidamente e probabilmente uscendo dalla, eh, dalle curve più rapidamente perché la macchina è meno scomposta eccetera mi sono ritrovato con una media di praticamente 0,2 km orario più, più rapido rispetto al giro più lento è un'assurdità, dice vabbè ma 0,2 sì ma nella velocità e nella percorrenza di un tracciato è molto importante mediamente sono più veloci di mezzo chilometro orario mezzo chilometro orario ragazzi vi rendete conto quindi ecco dove si possono andare ad analizzare le velocità eccetera quindi è molto molto interessante io vorrei terminare questo video spero di avervi fatto capire diciamo come si possono analizzare i dati che sono forniti standard ovviamente ragazzi si possono aggiungere anche altri dati Ve lo dico rapidamente, basta andare su canali, d'accordo, scegliere, che ne so, eh, voglio la temperatura di tutte le gomme, eh, in questo caso qua non me la farà inserire, dobbiamo prendere qualcosa di un pelino più eh, consono, qui ad esempio vediamo se riusciamo, andiamo su canali e mettiamo tipo eh, temperatura front e left, quindi eh, anteriore e sinistra, io ci clicco due volte, bam, me la mette qua. Eccola qua, vedete? Quindi io so che la mia anteriore sinistra, in questa posizione del tracciato, ha raggiunto rispetto al giro eh, migliore eh, 8,24 di meno rispetto al giro diciamo, più lento e posso andare a vedere esattamente dove sono, qui, qui in questa posizione qua nel tracciato in uscita probabilmente sono stato più aggressivo nel giro lento e la mia gomma era più, eh, ha scaldato di più ovviamente posso inserire le 4 e in più mi fa dare un'analisi generale del, della temperatura media diciamo di quella che è eh, il comportamento dei miei pneumatici vorrei terminare con una chicca ragazzi perché ci ho messo un pochettino e ve la faccio vedere perché il motec vi dà anche questa possibilità guardate un po' Ok ragazzi, non vi faccio fare tutto il giro, se no staremo qui a perdere un minuto e 50, però giusto per farvi capire che anche visivamente si può aggiungere il video del vostro giro, la sincronizzazione si fa abbastanza facilmente vi, vi dico che bisogna registrare dalla, dal primo giro che uscite di riscaldamento fino a che non finite la sessione per poi andarlo a mettere proprio nel file di log che è coincidente a quello che state analizzando quindi vi conviene fare due o tre giri altrimenti vi ritrovate con dei file lunghissimi e beh, molto pesanti e quindi diventa poi improponibile e poi bisogna andare ad aggiungerlo qui nei video dargli le indicazioni dove si trova il video e fare la sincronizzazione vi, prima di chiudere, giusto per farvi fare un'analisi, qui avrei, eh, come vedete sono andato largo, avessi avuto un secondo giro di analisi, probabilmente avrei visto visivamente la differenza qui, diciamo di questa curva, nella velocità, che in questo caso è di 128,7, probabilmente avrei scoperto, visto tranquillamente, Qui è un caso palese ragazzi che sono andato lungo, però a volte eh, ci sono, visivamente si possono vedere, ah guarda sono andato più largo rispetto al giro precedente ed ho perso, che ne so, 5-6 km orari di velocità che alla fine sono tantissimi, soprattutto dopo in questo circuito in cui il rettifilo è molto lungo. D'accordo? Quindi c'è anche questa possibilità di vedere visivamente quello che succede per capire meglio quelli che sono i dati che ci fornisce il motec ragazzi questo video è lunghissimo lo so però bisognava un po attardarsi per spiegare bene spero comunque di avere anche seppur generale e basico eh, l'analisi della telemetria ovviamente ci sono tantissimi dati che si possono andare ad analizzare e vi invito a eh, lanciarvi, a buttarvi, ad entrare nel dettaglio, a studiare un pochettino perché ci sono delle cose molto interessanti che possono oltretutto essere divertenti da analizzare se siete appassionati e in più perché no darvi una mano a andare a affinare il vostro eh, modo di guidare, la vostra tecnica e perché no capire dove la macchina si comporta male e, e dove si può migliorare appunto nella messa a punto appunto nella messa a punto non va bene ragazzi quindi appunto nel setup che è meglio allora ragazzi se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un pollice in su non esitate a commentare per rettificare se magari c'è qualcosa che ho spiegato male o che ho detto che sono fesserie non esitate a chiedermi eh, informazioni dettagli non, non esiterò a eh, darvi il massimo di quelle che sono le mie conoscenze vi invito assolutamente a eh, iscrivervi al canale se vi piace quello che faccio ad attivare la campanellina per essere notificati ogni volta pubblico un video o vado live perché altrimenti non siete aggiornati, non siete avvisati e mi dite ah ma non lo sapevo che eri live e vi lamentate ragazzi, quindi campanellina come al solito io vi ringrazio per avermi seguito, noi ci vediamo prestissimo da Fabris è tutto, ciao!